un contributo eh, teatrale ma non solo eh, sulle donne che hanno combattuto la mafia sulle donne che si sono esposte e hanno rischiato la loro vita contro la mafia Ottavia Piccolo porta in scena la storia di Elda Pucci una sindaca antimafia di Palermo negli anni in cui ancora l'antimafia non era eh, così eh, sui giornali in prima linea un incontro con uh, le giornaliste antimafia, Antonella Beccaria incontra Rosaria Capacchione e Valeria Scafetta, intervistate da uh, Alice Facchini. E poi sabato mattina, il giorno dopo lo spettacolo di Ottavia Piccolo, il liceo incontra uh, l'attrice. E, e così come è nostra tradizione, i ragazzi che hanno visto lo spettacolo lo commenteranno insieme a Ottavia Piccolo per, uh, in qualche modo... Um, portarsi a casa anche qualcosa di più dello spettacolo solo.